Amici, buongiorno e benvenuti sul canale. Spero che stiate bene come sempre. Oggi facciamo una ricetta iper golosa che io amo alla follia: sono le onion rings, quindi gli analici eh, croccanti, eh, gustosi, no? E soprattutto vi do una vi, vi svelo una tecnica: innanzitutto facciamo anche due salse in accompagnamento. E vi svelo una tecnica per avere delle onion rings che non siano unte e che non siano soprattutto indigeste. Io adoro la cipolla rossa, quindi per prepararli scelgo sempre questa varietà. Che siano di tropea, che siano invece delle classiche cipolle rosse più rotonde, andranno benissimo. Ovviamente, se preferite, potete usare quelle bionde e anche quelle bianche. Tagliamo la cipolla dello spessore di circa mezzo centimetro anche la cipolla c'è chi l'ama chi la odia io la amo cioè, vi giuro la amo la mangerei a morsi anche eh? così cruda Anzi io quasi quasi pezzettino. Magari la parte più centrale un po' più, più tenera più delicata ma io vi giuro mi piace così gusti decisi. Qua la sottola con le cipolle dentro acqua fresca e sistemiamola in frigo per circa un'oretta. Ho scelto di far riposare le cipolle nell'acqua perché così almeno rilasciano tutti, quei prof... tutti quegli odori Più che profumi aggressivi e forti che potrebbe avere la cipolla direttamente nell'acqua Molto bene Le se le abbiamo Io direi che possiamo già friggere eh? Facciamo la procedura della pulizia dei nostri anelli di cipolla Praticamente vengo là vicino a voi perché così vedete bene Guardate, vedete questa pellicina? Questa qua Sarebbe l'ideale rimuoverla perché sarà quella che darà un gusto molto molto forte in caso la cipolla E è la fibra che rende la cipolla meno digeribile no? Un po' come se fosse la stessa pelle dei, dei peperoni Infatti la consistenza è quella Se la rimuovete lo so che è un lavoraccio Però se la rimuovete avete un risultato migliore Questa parte poi è quella che tende sempre un po' a bruciare nelle onion rings Bene, nel frattempo ho pulito queste perché poi magari vi è notte e ho paura che poi non riesca neanche a finire la registrazione. Ecco, vedi che qua mi mancava. Accantoniamo e facciamo la pastella. Mi regola cucchiai. Prendo 5 cucchiai, anzi no, 4 cucchiai di farina. Un cucchiaino di amido di mais. Anzi, non cucchiaino cucchiaio. E un cucchiaino di lievito in polvere quello istantaneo però mi raccomando non vanigliato eh? mescoliamo metto già un pizzichino di sale e poi verso il latte un bicchiere di latte circa siccome la pastella è ancora troppo densa la voglio un pochino più morbida perché altrimenti avvolge troppo la cipolla aggiungo adesso dell'acqua gasata fredda Fino ad arrivare alla consistenza voluta, che ve lo posso assicurare, è questa qua. Adesso vi faccio vedere questa, ricordatevi bene. eh! È quella perfetta perché non avvolge troppo la cipolla, ma allo stesso tempo la avvolge. Prendiamo le cipolle e mettiamole nella pastella. Diamoli una bella girata, poi le scogliamo e le mettiamo nel pan grattato. Adesso le, le paniamo, le passiamo così nel pangrattato, vi faccio vedere, eh? speriamo che si veda ma dovrebbe vedersi. Con delicatezza le prendiamo, le scoliamo e siccome mi sono dimenticato un piatto dalla cucina le lascio nel frattempo su un foglio di carta assorbente. E Intanto procediamo con le altre, non appena l'olio sarà caldo ovviamente friggiamo. Amici l'olio è caldo quindi andrei... temperatura ideale dell'olio deve essere di circa 170-175 gradi perché sennò la cipolla o brucia esternamente rimane cruda dentro oppure non cuoce più e diventa magari un po' unta no? Cercate di stare su quella su quella, su, su quella temperatura. Se non avete il termometro prova stecchino. Se si formano le bollicine vuol dire che l'olio è pronto Sono croccantissime Guardale là Guardale che meraviglia guardale Bastano due minuti circa Per farle cuocere dentro E renderle dorate Ah non dimenticatevi il pizzichino di sale Una volta che è fritta la, la cipolla Guardate Vedete com'è Guardate che roba Così deve essere Adesso vi faccio sentire il rumore Questo Questo deve essere Allora, nel frattempo è scesa la notte come potete vedere la qualità si è abbassata del, del video ma perché appunto eh, ho fatto le foto e ci ho messo un bel po' di tempo come sempre e quindi va a finire sempre così. Se provate a fare questa splendida ricetta taggatemi su Instagram o su Facebook che mi fa un sacco piacere vedere poi che queste ricette vengono replicate. Ho fatto queste due salsine per accompagnarle una salsa a base di pomodoro è eh, un po' piccante invece qua abbiamo una maionese alla paprika. Per farle è semplicissimo, innanzitutto trovate le ricette anche sul blog, ma poi comunque per fare la salsa di pomodoro, una classica salsa di pomodoro a base di pomodoro appunto, un po' di scalogno, un goccino di olio, pomodori secchi e pasta d'acciughe o acciughe, un pizzico di sale, un pizzico di zucchero e basta, la fate ridurre abbastanza perché deve essere abbastanza densa. Invece per quanto riguarda la maionese, una classicissima maionese, io vi lascio qua eh, come dire, il, una sorta di scheda che vi porta direttamente alla o qua o qua insomma che vi porta direttamente al video della, in, nel quale insomma avevo preparato la maionese al basilico sostanzialmente questa è uguale solo che dovete sostituire il basilico ovviamente con ehm, la paprika provo con la maionese sì sì io sto praticamente scomparendo e quindi vi ringrazio per aver visto il video per essere stati in mia compagnia qua trovate il collegamento per andare sul blog e noi ci vediamo giovedì con una nuova ricetta provatele a fare perché sono una roba straordinaria